E Partiamo subito dalla fattura elettronica con le novità su memorizzazione dei dati per i controlli, emissione e ricezione, si passa poi alla rottamazione delle cartelle con la definizione agevolata e pagamento in 18 rate e le scadenze in calendario e poi Smart Working proroga al 1 gennaio 2023 per l'invio della comunicazione. A seguire la flat tax, le novità della legge di bilancio 2023 ai microfoni di giornale radio e poi il super bonus ancora 110% ma con la scadenza oggi 25 novembre e la documentazione che serve. L'ultima parte della rassegna stampa è dedicata all'economia a partire dalla pagina curata dal Corriere.it Partiamo subito dalla fattura elettronica, novità su memorizzazione dei dati per i controlli, emissione e ricezione, l'articolo di Rosi fa Il punto sulla fattura elettronica. Dopo ben tre anni prendono forma le novità memorizzate dai dati previsti dal DL numero 124 del 2019. Con il provvedimento del 24 novembre l'Agenzia delle Entrate riscrive le istruzioni sull'emissione e la ricezione dei documenti con un'attenzione particolare alle informazioni che possono essere utilizzate per i controlli. Con il provvedimento di ieri 24 novembre 2022 l'Agenzia delle Entrate riscrive le regole alla base dell'emissione e della ricezione delle fatture elettroniche. La spinta arriva dalla necessità di dare forma alle novità ormai datate sulla memorizzazione dei dati per i controlli contenute nel Decreto Fiscale 2020. Dopo tre anni di botta e risposta con il Garante della Privacy, il documento fissa i punti fermi sull'utilizzo delle informazioni contenute nelle fatture per le verifiche da parte dell'amministrazione finanziaria. Il patrimonio di dati può essere utilizzato solo per attività istruttorie puntuali, una protezione maggiore è assicurata per il settore legale e per i consumatori finali. È annunciata anche l'attivazione di nuovi servizi web sulla fattura elettronica accessibili tramite Speed carta d'identità elettronica e le credenziali Fisco Online Entratello, la carta nazionale dei servizi. Si mettono dunque in connessione i sistemi informatici per consentire download e upload massivi dei dati relativi ai file delle fatture elettroniche dei corrispettivi degli elenchi che l'agenzia mette a disposizione alla fine del pagamento dell'imposta di bollo. Per contrastare il fenomeno delle false fatturazioni, è possibile servirsi del funzionamento di inserimento, aggiornamento o cancellazione del canale utilizzato per la trasmissione delle fatture tramite il servizio di censimento. I dettagli sono all'interno dell'articolo. Proseguiamo con una novità che potrebbe arrivare con la nuova legge di bilancio 2023. La rottamazione delle cartelle con la definizione agevolata e pagamento in 18 rate e le scadenze in calendario. La possibilità si potrà scegliere entro il 30 aprile 2023 per i carichi all'Agenzia delle Entrate e riscossione tra il 1 gennaio 2000 e il 30 giugno 2022. La scelta dovrà avvenire attraverso la modalità telematica e le somme che possono rientrare nella definizione agevolata e le scadenze da rispettare sono all'interno dell'articolo che riporta una tabella riassuntiva, la prima rata sarà il 31 luglio 2023 e le altre a seguire. Proseguiamo con lo smart working proroga al 1 gennaio 2023 per l'invio della comunicazione. L'articolo di Francesco Rodorigo, una nuova proroga per l'invio della comunicazione di lavoro agili, datori di lavoro potranno inviare il modello fino alla scadenza del 1 gennaio 2023, lo specifica il Ministero del Lavoro nel comunicato stampa del 24 novembre 2022. Resta confermato fino al 31 dicembre il regime semplificato, per cui non è obbligatorio stipulare l'accordo individuale. Anche in questo caso, vi lasciamo leggere gli ulteriori dettagli. E passiamo ad un'altra notizia che riguarda la Flat Tax e un appuntamento che si è svolto. Nella giornata di ieri 24 novembre 2022 le tre flat tax previste dalla legge di bilancio 2023 sono il tema della puntata di debutto di informazione fiscale ai microfoni di eh, giornale radio. A spiegare tutte le novità nella trasmissione 120 minuti alla giornalista Rosi Delì e i dettagli anche in questo caso sono all'interno dell'articolo e eh, si può riascoltare la puntata attraverso l'apposito box che rimanda al canale youtube l'ultima notizia sulle pagine di informazione fiscale riguarda il super bonus ancora al 110% ma con scadenza oggi all'ultimo giorno 25 novembre quali documenti servono fa il punto Rosi Delia in scadenza l'accesso al super bonus al 110% anche per il 2023 la CILAS deve avere il termine di oggi 23 novembre per beneficiare della maxi detrazione una delle novità inserite nel decreto aiuti quater il DL numero 176 del 2022 proseguiamo con la sezione dedicata all'economia dal corriere.it che apre sulle pensioni e le rivalutazioni non saranno per tutti salvi solo gli assegni fino a 2.100 euro e poi in tema di super bonus chi vince la sfida Lombardia prima per cantieri avviati ma in un anno perse 2.100 imprese. Per quanto riguarda i numeri del giorno, il primo è 20, riguarda le sigarette, scatta l'aumento, il pacchetto costerà 20 centesimi in più, rincari anche per le sigarette elettroniche, poi 30 riguarda bancomat e carte, stop all'obbligo di accettarli sotto i 30 euro con sanzioni congelate, e la flat tax, 10.000 euro di tasse in meno per le partite IVA, tetto al reddito e nuove regole. Un'altra notizia riguarda il taglio del cuneo, risparmi fino a 400 euro all'anno a dipendente il conto per il reddito e poi l'articolo che vi segnaliamo quest'oggi. Si intitola Gas, il price cap slitta a dicembre, ma l'UE trova l'accordo sugli acquisti congiunti. L'articolo è di Francesca Basso, corrispondente da Bruxelles, e riguarda il tetto al prezzo del gas che è stato rimandato di nuovo, probabilmente al nuovo consiglio energia straordinario che si dovrebbe tenere il 13 dicembre. I Dettagli sono all'interno dell'articolo. Per questo ed altri contenuti, vi invitiamo ad abbonarvi al corriere.it.